Ciao a tutti ragazzi, qua dal canale da team benvenuti in questo nuovissimo video Decimo episodio Iniziamo appunto Tipo ad abbassare l'audio Che è effettivamente troppo alto Ok a posto. Perché si è ok Allora, step Allora, questo qua l'abbiamo fatto tutto Il portale 2, andiamo nel terzo Tipo qua mi esplodono gli occhi Ti ho promesso Così fu scritto nelle parole nascoste Prima dell'inizio del tempo Ottimo direi Allora Iniziamo a leggere subito un po' di cose Troppa roba Direi diamoci al gioco Dobbiamo fare una puntata in cui andiamo A ricercare tipo le informazioni E vedo già troppi di questi qua rossi E non mi piacciono Perché quelli rossi sono difficili un. oggi è l'unico giorno che penso eh, infatti sto registrando circa le otto e mezza di sera ed è non è normale per me perché di solito come ben sapete io faccio orari del tipo mezzalotte l'una le due a registrare perché mi sa di aver fatto una cavolata no iniziamo a buttare tutto di là ok io lo so che tanto qua poi non c'è una sca... C'è una scala, invece, per tornare indietro. Allo... Allora. Allora. Ne mettiamo una qui, una qui, e si vola. E... boom. Troppo facile. È stato troppo facile, dai. Ecco. Eh, non fateci caso, sta suonando il cellulare. Cioè. Avere il cellulare, quando si configurano... Le email, ogni 3x2 mi arrivano le email Quindi È molto simpatica come cosa Allora Entriamoci A un nuovo enigma Ucciso Madonna e... hmm. Cos'è sto a fare? Oh. Qua c'è un problema che io non l'avevo previsto Allora Qua dentro c'è tipo una stella Sì no, luce rossa Vabbè, è per aprire qua la stella Che non capisco oh, Vabbè Faccio così Tengo aperto Ok E ho Tascato la Se Poi faccio Tac E tac No raga allora, Stasera andiamo troppo veloci eh Io ve lo dico E Sembra Non lo so Abbiamo sbloccato qualcosa Tendenzialmente Andiamo subito a vedere Abbiamo sbloccato ff, Sto coso qui Ecco io so già che qua passeremo delle ore. E vabbè, non fate neanche caso i messaggi su, su Teamspeak perché io lo so. Che... Cellulare Teamspeak, cioè, non mi lasciano tranquillo un secondo. Oggi devo registrare. Ho detto, fino adesso non ha nessuno mi ha cercato né niente. To... cos'è raga hai sbloccato una freccia cos'è sto a fare cos'è no seriamente raga cos'è eh, vabbè entriamoci nel quarto visto che boh, stasera proprio abbiamo voglia di andare avanti sì, stai calmo Troppa roba da leggere Dovremmo fare poi un episodio qui Vediamo legge... se questo c'è qualcosa Eh no, eh, figurati Ovvio che la gente deve spammare E4 di stasera proprio lo spam è più oh guarda un altro puzzle e un'altra voce dicendo che sono speciale un altro computer rotto che non mi fa niente questo mondo è un brutto scherzo perpetuato da un dio crudele che, che è troppo stupido per premere il pulsante off oppure si diverte cos'è sto coso? eh questo è un registratore Non potete capirci, questo è un registratore. Quindi se io faccio così... Basta spammarmi su TS. E... Ni. E poi torno indietro. Com'è che si chiama sto coso? Ah ok non l'avevo visto sta leva Ok quindi adesso Ripremo sto coso Che non ho ben capito cosa sia Sto un po' qui Vado qui Quindi adesso faccio così Risale sale qui Easy Troppo easy però Stasera stiamo andando dentro e sono tutti rossi Proviamo a farne uno rosso Facciamo prima quelli facili Piastra doppia eh. E due non, non fate caso al mio... Ok, non ho ben capito cosa sia successo. Ok, no. Aspetta. Ah! Ho capito. Quindi bisogna. BASTA SCRIVERMI! Fare così. Poi fare così. Fare così. Quindi a questo punto... Tac, io passo... Eh passo mo e... Ah ok Facile e... Non so cosa Ma è lì, oddio, cos'è stato <ride> Vedo già troppa roba messa insieme Qua c'è un, regist un registratore Ok quindi se io sto qui, per un po', poi chiudo la registrazione. Cosa rimane? Rim dovrebbe rimanere aperto. Ah no. Aspetta, si può chiedere un consiglio? Nessuno... Finché... Ah! Gente che spam. Mm. Dio, quanta roba! Troppa. Allora, registratore stiamo un po' qui no sbaglio perché ho saltato avrà registrato anche il salto se faccio così adesso lui va a rifare questo ok mi porto via sto coso inizialmente poi e questo lo posiamo qui cos'è cos sta luce? come ci arrivo io lì dentro? Scusate. qua non c'è nient'altro no allora No aspetta un attimo Dove è cosa? Cioè io posso simulare che tipo Tipo sei stronzo No Sì poi io faccio così adesso Voglio vedere cos'è che fa Oh mio dio ne genera 2 Ah no. Ah sì. Io adesso registro. E registro che io... Ragazzi lasciate perdere. Teams... Mi stanno spammando. Cioè non mi hanno dato fastidio per 6 ore che ho stato attaccato al PC. Finisco di registrare. Cioè inizio a registrare. E ovviamente... Raga, questo è la prima volta che facciamo un cubo rosso, cioè un robo di quelli rossi. Prima. Forse non è chiaro. Con calma, forse non è chiaro. Per la prima volta abbiamo fatto uno di questi, che penso sia una roba normale poi alla fine, fa vedere. Forse non è neanche rosso, però vabbè, già tanto se l'abbiamo fatta. Epitaffio. Il programma... Di bambino, versione, non mi incollo. Eh? È terminato qui. Difetto fatale nel firmware della serie. Immagina la memoria finale. La vita è breve. Programmi di scendenza dog. Epitaffio. Epitaffio dog. Mm. La vita è breve. Ma io ragazzi ci devo ancora capire. La pittura, cosa ci dobbiamo fare con questa pittura? Io non lo so. E dobbiamo posarla da qualche parte perché... Uh, quello non l'avevo visto. Qualcosa di scritto però, eh. Mi pare un audio. Ah no, ok. pensieri e alle idee delle persone cui i cui corpi fisici sono ormai lontani, per esempio tu mi stai ascoltando ora, anche se a questo punto io sono definitivamente morta sei parte di quella catena hai la capacità di ricordare se quindi o oh, è un mio ricordo io sto ascoltando una persona che è morta il cuore ardente sempre guarda verso la cima più alta emozionante allora ragazzi direi che per questo episodio, decimo episodio è tutto Vi ricordo di lasciare mi piace, condividere il video, commentare, seguirci su Facebook, Twitter Twitch che ogni tanto streamiamo, negli ultimi tempi non tantissimo dat dato che ho rincominciato appunto la scuola Però comunque informiamo sempre sulla pagina Facebook o su Twitter nel caso appunto da streaming Quindi tenetevi aggiornati nei... Nei link uh, è vero, potrei rimanere qui. Riporre l'inespensabilità e mi diano ogni torto. Ma il più vicino a cui arriverò mi sono state queste parole sul muro davanti a te. Complicato. <ride> e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti.